Ciao Guerrero Anew! Qui non è purtroppo live, doveva essere alle 15 Ora ho finito io di fare una registrazione con Marco Che è stato molto disponibile Nonostante i problemi che ho avuto tecnici e non solo anche di connessione Questa sarà una differita, taglierò il possibile E vi devo ringraziare e mi devo scusare con voi Perché per un problema di rete Non è stato possibile avviare proprio la live Perché? Poi vi faccio vedere anche se volete non c'era proprio il minimo di bitrate e Tecnicamente non c'era abbastanza velocità Da poter convertire il mio registrato in live Questo problema è stato avviato Nel momento in cui Marco ha gentilmente accettato di fare in differita. Che poi alla fine l'intervista l'ho fatta in live Solo che non l'avete potuto vedere per questo problema di rete Mi scuso ancora con voi raga E vi... Spero che vi piaccia quello che ho creato Grazie Ciao Guerrero One new. non siamo in uh, live. Grazie, grazie Valerio. Allora io Sono Marco Onorato, sono il fondatore e adesso il CEO e Lead of Content di Marketing Espresso, che in realtà è un progetto nato ormai più di due anni fa eh, come una semplice pagina Instagram, in realtà già eravamo molto ambiziosi e due anni fa quando siamo nati un po' per, per testo, no? un po' per prova, perché in realtà quando nascono i progetti digitali non si ha mai... Una, una, cioè non, non ci si aspetta mai proprio del successo che possono avere Abbiamo già eh, in testa quello che sarebbe diventato marketing espresso magari da, da lì a, a qualche anno certo non ci aspettavamo di raggiungere questi risultati però ad ora è un progetto che si sviluppa in diverse aree perché facciamo sia formazione online, cioè, sia abbiamo diciamo, una vera e propria agenzia di social media marketing sia al tempo stesso eh, che è poi il lato che, per la quale ci conoscono più, di più le persone, eh, siamo una vera e propria media e, e community su, sui canali social. E, e quindi la domanda è questa, generica ma mai banale, cosa, cosa è per te il marketing? Sì, la una, una generica appunto come ho detto te, ma è banale, perché poi in realtà ci danno tante definizioni di marketing. Per me il marketing fondamentalmente diventa anche un po' le ultime definizioni da eh, un po' i, fa, i padri fondatori di questa, di questa materia come ad esempio Godler eh, la creazione di valore condiviso in realtà non, non tanto oh, va, vado un po' più sul proprio che più sul, sulla parte business perché mi piace vedere il marketing non solo come un discorso di, di creazione magari e di andare a pubblicizzare e vendere un prodotto per, per aumentare il fatturato di un'azienda che sarebbe troppo limitativo Secondo me ad oggi nel 2021 il marketing è creazione di valore condiviso perché si occupa sia eh, della parte di, di, di comunque promozione e, e studio eh, di, di un brand o di un prodotto per andare poi a proporlo sul mercato e, e, e trasmettere i suoi punti di valore per il cliente, ma sia andare a distribuire questo prodotto verso i clienti giusti quindi non diventa più un percorso di persuasione magari come era prima in cui ti facciano comprare delle cose che non servivano perlomeno ancora in molti casi è così purtroppo però secondo me da oggi fino al futuro la tendenza sarà, che sarà quella in cui eh, le aziende che funzioneranno saranno quelle che ci propongono dei prodotti che veramente ci risolvono la nostra esigenza e, e, e che non ci forzano diciamo, a comprare prettamente per, una, per uno scopo commerciale quindi secondo me quando avviene un processo oh, di, di incontro, di domanda e offerta classico economico non solo ci deve essere appunto uno scambio monetario, ma ci deve essere proprio uno scambio di valore, cioè il brand avendo un cliente lo riceve e ne trae valore. Questo secondo me è, è il marketing, è il processo che facilita questo tipo di scambio. Come fai a comprendere i contenuti che serve dare ogni giorno in maniera espressa, in maniera rapida al tuo target? In realtà avviene. Tutto tranne che in maniera rapida questo perché? perché poi uno pensa che i contenuti escano fuori così dal cappello ma è, sono un processo uh, di nascita e di studio precedente molto importante nel senso che comunque un c'è tutto un processo di analisi soprattutto del target che abbiamo di fronte e delle sue esigenze e sostanzialmente un contenuto che funziona è un contenuto che risponde a un'esigenza, che risponde a una domanda Infatti, quando si fa un contenuto, soprattutto in fase di awareness, non si deve mai pensare di parlare solo di se stessi senza dare valore all'altro. Si deve cercare sempre di soddisfare una domanda. In quel caso, la domanda non è che per forza deve essere, deve essere una risposta, che quindi va a diventare una, un post informativo, può diventare anche un post intrattenitivo, può diventare un post ispirazionale, ma sostanzialmente deve andare a colmare le esigenze di una persona. E questo presuppone il fatto che prima di andare a creare il post, che forse è la fase più semplice, la fase operativa, quella finale, ci siamo andati a studiare chi è il nostro target e siamo andati a delineare quelle che sono le sue esigenze, per poi andare a capire eh, che tipo di contenuto creare. Quindi in realtà il processo è questo, è tutto purtroppo tutt'altro che semplice e immediato, nel senso che comunque dietro a un contenuto che magari uno provisce in... Uh, eh, in due minuti ci sta comunque un lavoro magari eh, di giorni, o anche di più, perché poi il discorso è che l'analisi non è che la fai ogni volta prima di un contenuto. Cioè, solitamente l'analisi del target si fa molto prima, poi la giorni piano piano, ma comunque sia, una volta che hai delineato il target e le sue esigenze, ti basi su quello. Quindi magari il processo di analisi ti dura anche una settimana, due settimane. Però una volta che l'hai fatto, hai la base per comunque creare diversi contenuti. Quanto tempo impieghi, o il tuo staff impiega, per creare un contenuto e quindi... Domanda nella domanda, um, quanto programmi in anticipo l'uscita dei post, dato che è molto frequente, ne fai penso tre a settimana, correggimi se sbaglio. Sì, solitamente quattro, due volte anche cinque, sì, sì solitamente è quello che c'è editoriale. Poi dipende cosa intendiamo per contenuti, no? Perché se intendiamo i post sul feed magari sì, se intendiamo proprio il contenuto anche come storia, tutto lì ce ne sono veramente tanti di più. E... Cioè, secondo me, un contenuto è anche un semplice commento o una risposta a un direct, comunque sia, è già un contenuto. In ogni caso, eh, la programmazione avviene in base al tipo di contenuto che abbiamo. In che senso questo? Nel senso che eh, ci sono dei contenuti, magari, che sono sempre verdi, evergreen che si basano su domande che non hanno una scadenza, no? nel senso che magari è un concetto di copywriting che dobbiamo andare a spiegare ma che, che non è un qualcosa correlato che tra due mesi scade e quello magari è un contenuto che veramente tu ti puoi fare e ti puoi giocare nei momenti jolly quando, quando fondamentalmente non hai dei post caldi che trattano magari una news o che trattano un argomento che stai lanciando in quei giorni o così via. Cosa facciamo? Ci sono un po' di post che riescono a essere dei post jolly che ci possiamo giocare quando vogliamo perché non sono legati al fattore tempo e quelli magari ce li teniamo come jolly per quei momenti in cui non dobbiamo pubblicare altri post correlati diciamo anche a real time e, e quelli magari uno si può programmare anche 4 settimane in anticipo. I post correlati ai news, magari li facciamo veramente a ridosso, tipo le news settimanali che noi facciamo il martedì, le facciamo comunque il giorno prima. Magari il processo di ricerca della news avviene tutta la settimana, però poi la news, la news reale, il post proprio viene fatto il giorno prima. Altri post, magari che sono più schedulati, che però non, non, non si collegano a notizie dell'ultima ora, solitamente le facciamo da una settimana, a due settimane prima. Quanto è importante quindi la parte testuale? Cosa vai a scrivere nei post? Che il testo ti va a dare una serie di dettagli e ti va proprio a trasmettere il tuo tono di voce, io provo, oso a dire anche che trasmette proprio l'anima del, del brand o del personal brand. Quindi il testo secondo me è fondamentale per creare contenuti con una personalità, perché è vero che nei contenuti grafici già un contenuto grafico ben impostato può dare già una personalità molto marcata, ad un brand, ma al tempo stesso non gli dà quelle sfaccettature che invece è in grado di dare un copyright, un copy, un copy comunque fatto bene. Quindi da questo punto di vista, secondo me, le due parti vanno di pari passo: no? nel senso che eh, contenuto visuale più copy, secondo me, è l'eliminazione perfetta. Poi è anche vero che, ad esempio, ci sono alcuni contenuti, come può essere un contenuto YouTube che, eh, che ha chissà quanta parte di copy perché alla fine è un contenuto video e invece ci sono altri contenuti come può essere uno screen su Facebook o altro che hanno invece solamente una parte di copy quindi vediamo come il testo in realtà fa, sia proprio un contenuto a sé stante eh, cioè noi con le, con le immagini possiamo parlare ma ovviamente è più facile parlare chiaramente col testo quindi riusciamo a definire dettagli molto più importanti quindi a parer mio eh, il testo è un qualcosa che molto spesso viene sottovalutato, soprattutto sui social visuali come LinkedIn ma che rappresenta ormai una parte integrante molto molto importante se c'è una scelta ben, ben studiata sulla combinazione di font che avete utilizzato e l'altra domanda, e sono collegate come mai la scelta di quel tipo di pantone particolare? Allora, eh, allora sui font in realtà noi abbiamo fatto un po' restyling ultimamente da quando abbiamo introdotto a tempo pieno Davide, il nostro graphic designer nel team, quindi su questo sicuramente lui è, è più ferrato di me, nel senso che noi utilizziamo principalmente le font, uno per i titoli che è molto condensato e quindi è molto leggibile, anche con, cioè è molto leggibile ci permette di usare una, una, una size del carattere molto alta, non andando a, a ricoprire così tanto spazio. E, e l'altro invece... È un, font, uh, è un font visibile ma un font normale che riesce a trasmettere al 100% quello che usiamo per i testi normalmente che riesce a trasmettere al 100% l'esperienza di lettura piacevole nel senso che utilizzare un font troppo condensato o un font poco leggibile quando fai dei post grafici eh, è un fattore che ti porta a rendere l'esperienza dell'utente poco fruibile quindi cosa succede sostanzialmente? Che magari tu fai una slide di copertina con il font condensato e si legge, puoi proprio usare il font condensato anche quando devi scrivere 6-7 righe e ovviamente le persone fanno fatica e quindi tu usi il font condensato perché ti è più utile, cioè ti è più utile perché puoi inserire più parole ma al tempo stesso non ti rendi conto che per le persone è una fatica a leggere. Quindi uno deve trovare un pochino poi la, il, tipo di, il tipo di combinazione giusta fra user experience e, e anche poi utilità e praticità del, del tipo di, di fonte utilizzato a livello di pantone in realtà guarda eh, è una storia abbastanza curiosa perché il primo colore che noi utilizzavamo è quello che diciamo, utilizziamo tuttora il primario è quello proprio del rosa eh, rosa un po' corallo eh, che è, è stato il colore dell'anno dichiarato anche se ha ah, una tonalità un po' più pastello rispetto al living coral che era il pantone dell'anno eh, però abbiamo preso ispirazione proprio da là perché comunque ci sembrava un colore abbastanza dinamico molto in linea con i nostri, con i nostri valori e abbiamo preso ispirazione anche da là ponendo comunque un accento un pochino più, più pagato a livello di colore eh, poi eh, rispetto a questo ci sono aggiunte altre varianti e anche Davide il, il graphic designer ha aggiunto appunto altri colori come il blu un po' più elettrico Uh, e altre combinazioni proprio ultimamente negli ultimi mesi e, e si è venuto a creare questa combinazione che secondo me è perfetta per rappresentare anche un po' le nostre eh, tre anime noi per la parte media e community utilizziamo principalmente rosa per la parte di formazione utilizziamo principalmente nero e bianco quindi molto basic per la parte di agenzia utilizziamo un po' di più il blu però la combinazione di colori eh, rappresenta al 100% poi le nostre, le, i nostri gli attributi del nostro brand principalmente. L'impatto che vai a dare con la clientela su Instagram rispetto ad altri portali come può essere YouTube, penso il canale Viola, mettiamola così, ehm, come mai hai scelto Instagram anziché piuttosto che altri portali? Allora, in realtà, sì, è una bella domanda perché ad oggi è abbastanza difficile capire perché la scelta di Instagram, perché ad oggi sono cambiate tantissime cose dopo due anni. E al tempo, quando abbiamo iniziato, che era inizio 2019, Instagram era un po' il canale che innanzitutto rispecchiava principalmente il nostro target, ma poi era il canale che dava la maggior possibilità e combinazione. Quindi è importantissimo capire per le fasi del proprio brand, quale social fa più a caso nostro, e in quel caso Instagram era perfetto. Ad oggi ti dico sicuramente se dovessi iniziare da capo, eh, ci sarei due volte vero che Instagram ancora rappresenta la migliore opzione per chi vuole costruire una community, ma è anche vero che ad oggi è abbastanza complicato avere una copertura organica elevata se si parte da zero, a meno che non investi in sponsorizzate o provi a seguire i trend del momento come possono essere i Reels o altro, quindi è abbastanza limitativo da questo punto di vista, inizialmente in una fase di guerra nessuno ha bisogno comunque sia di traffico e, e ad oggi ci sono canali che ti danno molto più traffico di, di Instagram in modo organico come può essere un LinkedIn, come può essere un TikTok, Devi puoi vedere se è coerente col tuo target ovviamente. Io ho visto, hai un canale YouTube, fai qualcosina però molto di rado, non sarebbe interessante secondo te implementare questo aspetto video? Come no, assolutamente l'espansione assolutamente. su altri canali è, è in programma, ma in realtà già sta avvenendo il desiderio di fare le cose di alta qualità su tanti canali fatte bene, quando si è poche persone. Quindi noi il team strutturato l'abbiamo iniziato, diciamo, a, a implementare da, da inizio gennaio, quindi, insomma, adesso è un mesetto e stiamo cominciando a carburare. Eh, ma ovviamente prima facciamo le cose in molte meno persone e capisci bene quanto è difficile comunque seguire dei canali in modo, in modo, qualitativamente, alto, eh, in modo qualitativamente alto quindi io consiglio a tutti di... Cioè, se siete partiti con un progetto e siete da soli, se siete in due, o in tre non vi barcaminate a cercare di gestire uno, due, tre, cinque, sei canali perché tanto non riuscirete mai a gestirne uno fatto bene cioè meglio gestirne due, tre massimo fatti bene piuttosto che magari buttarsi per la corsa di dire ok, devo fare anche quello, devo fare anche quell'altro. Poi per quello c'è tempo, magari ti puoi buttare, vedi come va. E adesso per YouTube, per esempio, c'è Alessandro che, è, che si occupa solo di YouTube, per esempio, e della parte podcast. È anche vero che poi YouTube ha un tipo di contenuto diverso da Instagram, perché non è che vai a pubblicare quattro, quattro volte a settimana, magari fai un video a settimana e lavori sul lungo termine, un po' come funziona col blog. Però ovviamente è la gestione e la creazione di contenuti il contenuto di qualità presuppone tanto tempo e, e, e secondo me ormai il contenuto di qualità è imprescindibile se si vuole crescere non si deve mai contare sulla qualità sulla quantità in questo senso a discapito della qualità stessa quindi è sicuramente in espansione ormai abbiamo tantissimi canali perché comunque sia abbiamo LinkedIn, abbiamo Facebook, abbiamo Instagram abbiamo il podcast, abbiamo Telegram. fare le cose fatte bene c'è bisogno di tempo e non è facile come ti è venuta l'idea? Cioè, hai visto che il pubblico effettivamente cresceva e hai appunto strutturato questa linea di accademia, se vogliamo, di corsi un po' più autorevoli. L'evoluzione dell'accademia è stata un po' il proseguimento naturale di quello che era Marketing Espresso, perché quando siamo partiti, e eh, siamo partiti con l'agency, ma perché lavoravamo come freelance, successivamente eh, l'intenzione già c'era quella di, di creare dei contenuti formativi, come dei corsi, come no, abbiamo fatto poi, perché eh, i contenuti che già creavamo, in modo free erano comunque già contenuti formativi quindi andare ad ampliare quel tipo di contenuto che comunque eh, piaceva alle persone era una naturale evoluzione quindi sostanzialmente cosa abbiamo fatto prima di fare subito il corso e provare a vendere una community inesistente, abbiamo seguito semplicemente i passaggi eh, che ci dice il processo di finalizzazione, no? abbiamo fatto awareness, abbiamo creato la nostra community abbiamo, la nostra community, abbiamo preso All'al con la quarantena per, per, per lanciare la nostra Academy, e, e abbiamo cominciato a creare il primo corso per vedere se, se c'era comunque sia interesse. Fortunatamente, la risposta è stata iper positiva e, e da lì, insomma, abbiamo cominciato a strutturare un'offerta formativa più ampia. Però è stato proprio un, un processo naturale da questo punto di vista. Perché se hai già eh, chiari quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere con il tuo brand, eh, in cui anche la natura del tuo progetto, poi sa riprendere con, uh, con, uh, con, con le, diciamo, le estensioni di linea di prodotto, così vogliamo chiamarle, perché poi alla fine eh, noi, da parte da agenzia iniziamo. Stiamo prendendo anche formazione forniamo anche diciamo, supporto media e così via E come ti è venuto in mente Che poteva, poteva diventare qualcosa di un po' più serio? Cioè hai provato così Insomma raccontami meglio come è partito tutto Ma guarda allora Ti dico io dopo la laurea Ho lavorato per un periodo in agenzia La vita non è che va come per forza della programmi Cioè io ho seguito un po' anche le mie inclinazioni Quindi ho lavorato un periodo in agenzia Poi mentre cercavo l'azienda giusta per la quale lavorare Perché poi cioè, da parte mia sono abbastanza pretenzioso, nel senso che so che se devo lavorare per un'azienda, è un'azienda che comunque mi deve valorizzare, è un'azienda nella quale mi devo sentire a mio agio lavorare, non, non mi va vale di andare a lavorare per qualcuno che fondamentalmente mi vede solo come un numero. E questo secondo me dovrebbe essere un po' il pensiero di tanti per, far, per farsi valere. E mi rendo conto che delle volte non è possibile. Nel frattempo che cercavo questo tipo di azienda, ho cominciato a lavorare come freelance, e, e avendo un po' ispirazione da una parte e dall'altra ho detto vabbè ma perché non provare a lanciare un proprio progetto adesso anche perché all'inizio ovviamente non, non richiedeva minimamente il progetto digitale non richiede nemmeno degli investimenti iniziali alla fine perché una pagina magari ti fai un sito e non è che vai a spendere 100 euro di hosting domini almeno all'anno cioè, ho contattato Alessandro che è l'altro co-founder che, che ho conosciuto all'università tra l'altro il magistrale e gli ho fatto presente quella che era l'idea perché sapevo che comunque anche lui aveva l'intenzione aveva comunque questo sogno dell'agenzia e, e da lì diciamo, siamo partiti siamo partiti un po' come una scommessa perché poi non è che uno ha chissà quante pretese all'inizio perché non è che dici guarda vado a, vado a investire un milione di euro a queste pretese no parti e l'unica cosa che abbiamo investito tanto era il tempo il tempo che poi è diventato sempre più immersivo perché magari all'inizio con uh, un canale solo una comunità esistente tutto insomma eh, ci impieghi un tot di tempo Piano piano che cresci il tempo diventa sempre di più, eh, però se lavori bene cominciano ad arrivare anche i primi risultati, dopo insomma i primi 5-6 mesi sono cominciano ad arrivare i primi clienti dall'agenzia, da parte dei canali social. Se io parlo anche sempre, molto spesso, sempre più spesso di ricerca della costanza, se uno impara ad essere costante, e magari non forza già dall'inizio sulla qualità del, della presentazione più che del contenuto, è un'ottima strada, per, come, come dici tu, dopo 5-6 mesi di costanza ti posso chiedere um, come, come ci si può muovere affinché, cioè come raggiungere questa ricerca di costanza e come, come ha funzionato su di te e ovviamente parlando anche di tutti i periodi no che ci saranno stati questa forse è la parte che è toccato il punto più difficile no? quando si fa un progetto perché poi è vero abbiamo parlato di strategia abbiamo parlato di contenuti come farli, come non farli però poi eh, in tutto questo processo anche di costanza e di convinzione in quello che si fa non, non ha senso anche se fai le cose fatte benissimo io sto portando avanti questa cosa ci credo eh, i momenti no ci stanno e insomma non mi faccio buttare giù è anche vero che poi da questa parte la strategia secondo me ti aiuta tanto perché i momenti no ci stanno in ogni progetto e anche magari gli errori o altre cose però al tempo stesso eh, se hai ben chiaro il, il percorso che devi fare per raggiungere i tuoi risultati e quindi hai ben chiara comunque la tua strategia riesci a capire che ok questa strada non è andata va bene, vuol per dire che non era quella giusta, proprio quell'altra strada, e così via, senza farti buttare giù, perché poi all alla fine farsi buttare giù non ha... Uh, cioè è solamente una condizione mentale, ma non ha poi una vera utilità, perché alla fine se ci pensi e dici ok, guarda, sto facendo una strada, sono caduto, e mi butto giù e dico ok, torno indietro, E eh, non è detto che l'altra che tu ti ritrovi a prendere sia più facile o sia... Eh, o sia, insomma, più è più facile o più agevole, anzi Quanta importanza ha il layout di Instagram dal tuo feed di contenuti? Quanto è importante programmare anche quello? Importantissimo per un fattore principalmente per eh, eh, la conversione del tuo profilo la conversione non solo eh, magari se so, vendite servizi e quindi comunque di rimandare gli utenti ad avere una prima impressione buona ma è la conversione anche di visitatore del profilo in follower no? perché alla fine se noi guardiamo il nostro, il nostro la nostra on feed, il nostro on feed è una sorta di landing page eh? in cui abbiamo i nostri contenuti, abbiamo la nostra bio, la nostra immagine di profilo, il nostro utente e abbiamo i vari tasti di call to action che possono essere il link in bio, che possono essere il segui e così via, il messaggio. L'ideale qual è? L'ideale è che tutte le persone che visitano il tuo profilo, anche esterne che non ti seguono, prendono e mettono il tasto segui e quindi cominciano ad arrivare sui tuoi contenuti in modo gratuito, nel senso che tu magari quel, quell'utente ce l'hai avuto da una menzione, ce l'hai avuto da un ADV o altre cose del genere, e quindi magari hai speso comunque del tempo, degli sforzi o dei soldi per far arrivare l'utente sulla pagina. Però lavorare sul proprio feed serve proprio a un'impostazione molto simile a quella del blog l'utente che arriva, perché uno può scorrere tranquillamente il feed dall'e-mail, immagini e capire di cosa parla ogni argomento dalla copertina perché comunque la copertina già è esplicativa curare eh, non solo il feed ma anche appunto la bio l'immagine far, far vedere che il profilo attivo in evidenza da tutta una serie eh, di punti in più a questa cosa e quindi quando le persone che sul tuo profilo e lo hanno visita se innanzitutto se le persone ma due se gli proponi una value proposition ok tu sei una passione di marketing io... Pagina. noi ti proponiamo che ti spieghiamo il marketing in modo semplice e utile quella è una value proposition perfetta che poi seguita dai contenuti che lui vede dice ammazza questo contenuto è interessante quindi è una sorta no, proprio di mini funnel totalmente interno alla pagina perché uno arriva e eh, dice ok proposition è in linea con quello che cerco però non mi fido vediamo un contenuto il contenuto sodd soddisfa le sue aspettative prende e ti comincia a seguire ma infatti noi abbiamo una, un conversion rate sul sulla pagina che è molto molto alto e comunque è intorno al 25-30%. Ti potrei chiedere direttamente cosa ne pensi a questo punto della, del mio, della mia pagina, come si presenta. e Puoi essere onesto e anche brutale nel capire, puoi anche andare a vedere, tanto c'è tempo, per, capi per capire cosa posso migliorare, cosa proprio lo devo evitare o cosa magari può andare bene. Non è detto che per forza deve andare tutto male. Un po' di cose. Allora arrivi sicuramente la pagina è ben curata. È ben curata e ci sta questo tipo di imprese che sia il graphic designer perché è tutto ben curato, manca la parte concettuale strategica, nel senso che deve andare di pari passo con, con la parte grafica, leggo la tua bio, ok. So chi sei, so cosa fai, ma non so perché dovrei seguirti. Cioè, nel senso, ok, io di sé, io ego, eh, lei, il designer, brand designer, il designer, ok, illustri ma fondamentalmente perché dire deve... cioè che cosa me ne viene a livello di valore della tua pagina è importantissimo trasmettere nell'avvio la propria value proposition in okay? italiana è una sorta, è una sorta no, è proposta di valore anche se è un po un po troppo letterale ma sostanzialmente è rispondere alla domanda perché dovrei seguirti cioè quali sono qual è il valore che tu mi dai nei tuoi contenuti cioè con la tua pagina dal dal seguirti io quindi sostanzialmente questa è una cosa che solitamente deve essere messa nella, nella bio, perché, è, perché gli diamo subito uh, una panoramica chiara del perché dovrebbe, eh, dovrebbe andare a seguirci e quindi fare questa azione che ci interessa, che è la conversione. E a livello di posti, i post sono fatti molto bene sicuramente a livello grafico, nelle copertine quello che è noto è che però non c'è eh, la risposta a una domanda, no? Cioè quello che Prima, no? il contenuto deve essere la risposta a una domanda di una persona e fondamentalmente in alcune ci sono, per esempio, cosa sono i post carosello possono, può essere un contenuto buono, infatti secondo me è uno di quelli che ha performato meglio e gli altri contenuti, ad esempio, atomic design cioè se io lo leggo così, dico ok, parla di design ma non capisco quale bisogno mi va a, a, mi va a soddisfare. Quindi a livello di copertine, ora magari all'interno poi rispondi a una domanda, però, ad esempio, vedi adesso io leggo, Adobe Design è una tecnica di progettazione, quindi io metterei, eh, che ne so, eh, moduli predefiniti, ok, per esempio ora ti dico una cavolata perché ancora non ho letto bene di cosa si tratta e non sono esperto, però sostanzialmente un'impostazione corretta potrebbe essere eh, come impostare dei siti correttamente ora non mi guarda adesso esempio, eh. come impostare i siti correttamente eh, il, modello, il modello atomic design, in questo modo tu vai a dare prima la preposition per rispondere alla domanda e poi vai a introdurre l'argomento perché altrimenti introdurre solo l'argomento così non fa capire a chi ti segue soprattutto se magari non conosce di che cosa si tratta questo, cioè che, cosa è, che cosa è questo atomic design non, non, non lo attrae verso il post quindi questa è una cosa che farei tanto a livello di copertine, eh, che poi i contenuti comunque ci sono, sicuramente i contenuti ci sono, eh, devi solamente poi andare a, a esprimerli meglio lato strategico, cioè nel senso devi lavorare a livello strategico sull'esprimere subito, in modo chiaro e diretto, qual è la domanda a cui rispondi. Perché poi a livello grafico, insomma, non ti devo dire niente, insomma, ci mancherebbe solo su quello. Eh, però sì, a livello strategico è importante definire questo, perché poi è, è anche la risposta per la quale non è detto che se tu sei un designer e fai dei post da paura graficamente eh, hai dei contenuti migliori di, una, di un altro che non è design su Instagram perché magari quello ha eh, un tipo di impostazione molto più orientata all'utente e anche se i contenuti fanno più, più cagare a livello diciamo, grafico eh, riescono a performare meglio perché eh, prendono di più e ce ne stanno tanti gli esempi, cioè io vedo tantissime pagine veramente brutte che poi magari però performano molto bene c'è una linea guida che mi è piaciuta particolarmente che dà maggior valore all'elemento salvato Alla condivisione, al commento e alla fine Al like Ovviamente ripeto Non, so, non stiamo parlando di dettagli Perché non sappiamo che non sarà mai al 100% così Lei sosteneva appunto che In base al tipo di utente Della machine learning Che va a studiare che, se, che ne so, se io magari salvo più elementi Rispetto a quelli che commento Varrà più il salvataggio Cosa ne pensi a tal riguardo? Uh, dei post sulla quale le persone non si soffermano, non si soffermano né per mettere like, né per mettere salvataggio, né per condividerlo. Quindi prima dobbiamo cercare di lasciare dei post sulla quale le persone si soffermano. E poi anche alzare l'asticella. Cioè fare solamente contenuti a chiappa like eh, adesso non ti porta più lo stesso valore che ti portava prima, perché comunque sia le, le altre metriche sostanzialmente... Eh, Valgono di più, ma perché? Ma perché sono metriche che eh, eh, Instagram valuta come più positive anche proprio per la piattaforma stessa, perché fanno stare l'utente di più sulla piattaforma, cioè mettere un like ci vuole mezzo secondo. Salvare un post ci vuole sempre mezzo secondo, ma al tempo stesso presuppone che tu quel post magari te lo vai a rivedere. quindi il valore è totalmente diverso. Quindi è normale che Instagram come sua mentalità va a comunque prediligere quei tipi di post. Eh, perché sono comunque sia quei eh, tipi di, di, di metriche perché sono comunque delle metriche che spanno molto più eh, che cozzano molto di più con eh, quello che vuoi raggiungere cioè fare studenti sulla piattaforma eh, quindi in sostanza secondo me l'algoritmo è vero che è cambiato ma quando si parla di cambio dell'algoritmo io non vedo mai delle rivoluzioni copernicane, Cioè nel senso non è che dici guarda prima facevo questi post e ci avevano tot like e che adesso è totalmente calata la copertura, cioè questa, questo percorso di Istran verso i contenuti di valore è un qualcosa che va avanti da anni. Prima era molto meno evidente, adesso è sempre più evidente, ma chi ha quest'ottica a livello contenutistico si sente, anzi, noi siamo addirittura aumentati piuttosto che quindi, in realtà, eh, a livello di algoritmo se hai questa ottica, perché comunque sia, noi i salvataggi ne abbiamo sempre avuti alti, la metrica singola non devi pensare come qualcosa che ti può portare dei risultati e visualizzare solamente per... cioè noi nel corso anche abbiamo fatto la creazione dei contenuti, diciamo nel modulo che ho affrontato io ti dico la metrica è un qualcosa che tu devi costruire il contenuto, perché ti può servire come riferimento per il tipo di contenuto che vai a costruire, perché se vuoi andare a creare un post che ha tanti commenti, devi andare a creare interazione, Parlare di un tema caldo, andare a fare comunque sia a chiedere direttamente anche agli utenti cosa ne pensano. Se vuoi andare a creare condivisione, devi andare a cercare di trasmettere un concetto condivisibile o comunque nella quale le persone si rispecchiano. Per dire ora le metriche delle condivisioni non si possono più vedere, però io scommetto che il post, quello che abbiamo fatto sulla parità di genere, quello è un post che avrà causato più delle condivisioni. Sostanzialmente. La metrica su Instagram è importante, eh, sicuramente magari ha cambiato il valore delle diverse metriche, ma non è, non è cambiato il concetto di base, cioè l'algoritmo premia quei contenuti che danno valore alle persone e li fanno stare sulla piattaforma. Quindi più che concentrarvi sulla metrica singola e dire ok, cavolo, vedi, allora adesso il salvataggio è di più, allora mi metto a fare tutti i post con le liste, cioè concentrarvi sul dare valore fondamentalmente, poi... Il resto viene da sé e quel, sul tipo di contenuto da creare in base alla metrica ci pensate è una cosa aggiuntiva. Ma un contenuto che crea valore non andrà mai troppo male. Cioè è difficile eh, avere un contenuto che prima ti fa 100.000 di copertura, il giorno dopo ti fa 10.000, se stai comunque seguendo quel tipo di linea. Poi ci sono i contenuti che vanno meglio, i contenuti che vanno peggio, ma quello come sempre. Ma io trovo un po'... Cioè proprio... Un, trovo una mentalità confusa e scorretta in chi ancora pensa che Instagram, eh, cioè che sia fondamentale capire a fondo il funzionamento dell'algoritmo e bene su Instagram cioè per andare bene su Instagram non devi capire come funziona l'algoritmo, anche perché non lo capirai mai perché è un meccanismo di machine learning intelligenza artificiale che cambia comunque si adatta all'utente bisogna capire quello che Instagram vuole perseguire che è quello di dare valore all'utente ma perché? Perché Comunque, sì, ok, vuole dare la parola all'utente, ma perché vuole pure che l'utente stia sulla piattaforma. Quindi, sostanzialmente, quello che vi dico è concentrarvi su questo e cercare di raggiungere questo obiettivo. Poi l'algoritmo, insomma, vi premierà di conseguenza. La domanda che ti volevo fare era appunto: che consigli daresti a chi, a chi parte da zero? Input. Ovviamente non legati a tutto quello che hai detto fino ad ora, ma a chi veramente parte che non sa cosa fare o magari ha una mezza idea, però ha paura di, di sbagliare facilmente, le prime cose, che i primissimi consigli che ti senti di dare? Ma allora per chi parte proprio da zero, eh, il consiglio che io mi sento di dare maggiormente è non di buttarsi subito, prima di studiare, se proprio parti da zero che non hai minimamente idea di dove andare, quindi cominciare a studiare. Studiare si può fare in tantissimi modi ad oggi su internet, abbiamo tantissime possibilità. Puoi cominciare a eh, leggere dei blog, seguire delle pagine, farti un'idea, quello, quello che consiglio a tutti è di prendere il più materiale possibile, perché anche qua, eh, viviamo nell'epoca dell'informazione, se ci concentriamo su, su tutte le informazioni che ci vengono date, non ci capiamo, quindi quello su cui dobbiamo entrare è la, il filtro, la selezione delle informazioni quindi scegliamo le due, tre, quattro fonti autorevoli e seguiamo quelle quando ci sentiamo un po' più pronti, un po' più preparati ci possiamo lanciare un po' le mani in pasta non aspettiamo di essere diventati eh, i guru del, del settore perché eh, non, si era, non si sarà mai pronti per partire però si deve partire perché questo è, fa parte del processo di formazione non si deve avere paura di partire e di sbagliare sbagliano tutti l'errore fondamentalmente è un qualcosa che, che ci sarà sempre e a qualunque livello arrivi ci saranno errori e non bisogna perporre degli errori perché sono cose naturali certo non bisogna prendere la leggera eh, perché non è che uno può fare errori su errori perché poi non sia un professionista però sostanzialmente per esempio prima della live c'è un ragazzo in direct che, che ci ha scritto e ci ha segnato un refuso, una sponsorizzata ci cioè, ha detto dai cavolo fate il refuso sulla sponsorizzata sul corso sul copywriting eh, alla fine può succedere no? fai, fai 30-40 copy magari ti esce fuori un Refuso su una sponsorizzata perché magari non hai controllato bene, l'hai fatto un po' di fretta, non deve succedere, però se succede, insomma, ringrazi, dice ok, grazie per la segnalazione, e, insomma, ci staremo più attenti e correggi, e sono cose che succedono, non c'è bisogno di, di andarsi a, a, a prendere scuramento per queste cose, e quindi bisogna anche lanciarsi a un certo punto, quindi studiate, formatevi, lanciatevi, fate esperienze e piano piano ottimizzate dagli errori che fate, dalle esperienze che fate, ottimizzate e partite, e partite bene, cioè nel senso non partite alla rinfusa, partite facendo una bella strategia come abbiamo detto prima strategica è sempre importante per capire dove si deve andare perché è come se vi andate a fare un viaggio e vi dotate di, di una mappa sostanzialmente io auguro il massimo a questo ragazzo di magari arrivare a un milione di iscritti o di follower il prima possibile e magari chi lo sa magari un giorno riusciremo a fare una collaborazione boh, qualsiasi cosa anche vederci semplicemente dal vivo io lo saluto ancora, lo ringrazio questo era il diretto in diretta, è diventato Grazie, io era diretto in diretta, è diventato differita in diretta, ma va bene lo stesso raga, noi ci abbiamo provato, io ci ho provato, non ho fallito totalmente, ma va bene così. Ciao Guerrero Magnu, qui Lave.